Oh, oh, oh, oh, oh, No, oh oh. Oh, oh. oh, oh! Oddio, recendiamo tutto! Non lo so Anastasia, l'avrai rubata in casa di qualcuno, forse è la nostra banana! Scalda, oh, ascolta! ascolta. Oh, oh, oh, oh. Mamma mia! Mamma mia! Sei potè? Oh, oh, no. ah, ah, ah. Ciao, come stai? Bene. Eh. Oggi anche io bene, oggi vuoi andare a mare. Mm, non so perché c'è questo freddo, freddo, freddo Infatti eh, vedi che è un giovottino? Io invece no Posso stare un po' con te? Sì, andiamo nella montagna Va bene Vime, uh. uh. è ora di andare a dormire È tardi, domani c'è la scuola Ho sentito la porta di casa Voi l'avete sentita? Sì Sì, Avete sentito anche voi? Sì, è vero Volevo controllare? Sì. Va bene Venite, va bene. Ma perché? C'è la porta aperta, bambine! Ma Come mai c'è la porta aperta? Ma l'avevate lasciata aperta voi! No! Non Ma. capisco eh? sentite questo rumore? Eh? Da dove arriva? Oh. Eh? Chi è stato? Eh? Ani, ah, hai detto qualcosa? No? Tu hai detto qualcosa? No. Sei sicura? Mi stai facendo uno no. scherzo, Vanessa? Va, bene, va bene. Girati Cosa? Girati oh. <ride> Gorilla, ma il gorilla Vanessa ci sono estinti milioni di anni fa abbiamo trovato la porta aperta e c'è un gorilla sulla nostra sedia mangiando una sta mangiando una banana questo ci mangia a noi altro che alla banana ma, ma, la, guardate, banana? Ragazzi, guardate. ma, ma la banana dove l'ha comprata? non lo so Anastasia l'avrà rubata in casa di qualcuno forse è la nostra banana che si sta mangiando ma, ma, ma che sei? Ma cosa c'è? Cosa mi stai dicendo? Dove hai comprato la banana? Dove l'hai presa? Allo 2, eh? Allo 2? Eh? Cioè tu sei entrato allo 2 che è un supermercato e hai comprato una banana. Senti, ma sei. A... Oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh, no. Sì! Vuoi stare qui con noi? Mi sento solo. Fammi vedere che previso. Fammi vedere. Fammi vedere. Aia, mi hai dato un pugno su un ginocchio. Calma, perché tu sei potente, ascolta. Mano, mano, dammi la mano, dammi la mano. Ascolta, dammi la mano. Facciamo. Siamo amici? Siamo amici? Ok. Va bene. Hai sette! Hai, hai sette. Prendetelo per mano, portiamolo sul divano, penso che sia stanco, dobbiamo cercare di capire sempre se, se riusciamo a capire, mi fa cadere la bambina dal descalto Cerchiamo di capire. Hey, allora, ascolta, ascolta. Mamma mia, mamma mia, sei potente oh, no. Ti sei calmato? Ti sei calmato? Ok. Quindi tu, tu capisci la nostra, la lingua, tu mi, mi capisci? Sei molto intelligente. Ok, perfetto. Dobbiamo darti un nome, vero, bimbe? Dobbiamo darvi un nome. Come lo chiamiamo? Avete un'idea? Ti piace Black? No, Black non ti piace. Leo? Leo? Leo? Ok. Leo, allora. Leo? nostro animaletto di casa Leo hai sete? ok Leo ok, allora bambine purtroppo c'è anche un problema che bisogna capire se Leo possa avere delle malattie quindi eh, vabbè Leo le malattie le abbiamo tutte eh? non ti arrabbiare per favore non ti arrabbiare io posso avere delle malattie tu no va bene però sicuramente Bisogna fare un tampone a Leo. Ok? Bimbe? Siete senza parole, bambine? Siete senza dove vai, Leo, Leo, Leo, Leo, calma, calma, calma, calma. Leo. Andiamo a prendere. Da bere Leo, tu resta qui. Leo. Come sei morbido, Leo? Sì, ma vi rendete conto di quello che ci è appena accaduto? Noi abbiamo un gorilla che si è estinto milioni di anni fa in casa. In casa. Se... Sembra buono, eh? Vero, bambine? In realtà sembra buono. ma No, cattivo no. Dai, mi sembra buono. Ma come ha fatto innanzitutto a esserci, a esistere? Come fa a esistere? Come... Da dove arriva? Dobbiamo capire da dove arriva. Ragazzi, scriveteci nei commenti se avete un'idea da dove possa arrivare questo gorilla. E scriveteci nei commenti se il nome Leo vi piace. E poi anche. Anche va bene. Che uh. fa? Sì, per forza, perché Leo non parla. Credo che dovremmo insegnargli il nostro linguaggio, lo sapete? Perché Ciccine, eh, piano piano cacchino. dovremmo insegnargli anche a parlare a, a, insomma a essere meno aggressivo avete visto come si è comunque rivolto a voi ma secondo me non per cattiveria perché comunque lui è un selvaggio vabbè io sinceramente stanotte ho un po' di terrore a dormire con uno scimpanzé gorilla in casa non sono molto tranquilla eh, niente eh, hai qualcosa da dire Anastasia infatti mattina un che sta, che sta facendo colazione dice o magari, sì. o magari o se ne... piangere, se magari magari stanotte va via da dove da come è arrivato se ne andrà questo scimpanzè e domani se non è andato via io devo farmi un tampone perché io devo essere anche sicura che questo gorilla non sia infetto non sia malato giusto ragazze sì. eh? però non mi piace che però... Ti dispiace che va via amore ma non si possono tenere i gorilla in casa Se qualcuno, se i nostri vicini lo vedono Succede un casino Ma vi rendete conto? Pensate voi se doveste vedere che il nostro vicino ha un gorilla in casa Cosa fareste? Eh, eh. No, lo cioè, possiamo nascondere. Eh sì, non è tanto piccolo da riuscire a nasconderlo Adesso vediamo, dai Ok, vabbè dai, Vane, vieni allora, ehm, dovevamo prendere da bere a Leo. Prendete qualcosa in frigorifero che andiamo La a vedere pucci. che cosa sta facendo Leo. Pucci, un l'affucio, un micottino. Eh sì. Andiamo a vedere, <ride> dai. Ok, abbiamo delle okay. latte e andiamo da Leo. Andiamo a vedere cosa fa Leo. Oh, si è addormentato Leo. Poverino, Leo deve essere molto stanco. Deve aver viaggiato veramente tanto. No, no, poverino. Sta sognando. Chissà se ha una mamma o un papà. Non vi dispiace per lui? Sì? Domani dobbiamo cercare di capire da dove arriva. Eh, bimbe? Adesso andiamo a dormire anche noi, va bene? Buonanotte, Leo. Buonanotte, Leo, buonanotte beh ragazze dai adesso andiamo a dormire e speriamo di riuscire a dormire tranquille e serene. eh? va bene ci vediamo domani mi raccomando amici il video finisce qua e se il video vi è piaciuto anche se c'è un gorilla in casa iscrivetevi al canale attivate la campanella like e lasciate un like a questo video vedete le mangi di uno ciao buonanotte After